Salve a tutti, oggi sono qui per rispondere alle obiezioni più frequenti che pongono gli agenti immobiliari quando si parla di franchising immobiliare. Il franchising cambia il mio metodo di lavoro. Bene, questa obiezione non ha alcun fondamento. Per quale motivo? Noi non ci inventiamo nulla di particolare. Il sistema di lavoro nelle varie fasi dell'attività lavorativa e quindi dal reperimento del nominativo del cliente che vende casa fino ad arrivare alla stipula del contratto preliminare, le fasi del lavoro, le metodologie del lavoro, sono analoghe a tutti gli agenti immobiliari in Italia. Cos'è che noi mettiamo in campo come valore aggiunto per i nostri affiliati, noi mettiamo in campo degli strumenti per ottimizzare al massimo le fasi della nostra attività lavorativa. Questo è quello che facciamo. Tu sei bravo, hai esperienza, hai solo bisogno di maggiori strumenti per poter affrontare al meglio la tua attività lavorativa. E sarà proprio questo Connubio questa unione di due forze, la tua e la nostra, che ci permetteranno di ottenere traguardi importanti.